All <makes> right. <noise> In piazza blindata a protezione della prima alla Scala, i lavoratori aderenti alla CUB hanno voluto ricordare che l'emergenza sicurezza è quella sul lavoro e sui morti per amianto, otto dei quali proprio nel teatro più prestigioso del mondo. Vogliamo ricordare che sono più di 4.000 i morti per amianto in Italia ogni anno. La Scala è solo l'ultimo degli episodi dove i dirigenti e quattro ex sindaci sono stati rinviati a giudizio. Noi oggi siamo qua in solidarietà con i morti per amianto La Scala. Va per ricordare tutti i 4.000 morti che ogni anno ci sono in Italia, i morti della Breda, della Fag, della Pirelli, dell'Italcider, di tutte le fabbriche d'Italia e del mondo, perché noi riteniamo inaccettabile che in nome del profitto si continui a calpestare la dignità e la vita umana, oltre che la salute. Riteniamo anche inaccettabile che in questo sistema sociale Ormai tutto è fonte di profitto, addirittura speculano sui morti, sui malati, ecco questa è una società barbara perché non rispetta la salute e la vita umana e quindi è una società contro cui noi continueremo a lottare finché ci sarà un solo lavoratore che muore a causa del lavoro per il lavoro. Oggi siamo qui perché nel Tempio della Musica di Milano appena da, anni, da qualche anno ristrutturato hanno scoperto che ci sono otto morti per amianto, otto lavoratori che nel, qui dove stasera arriverà tutta la gente impellicciata sono morti durante il loro lavoro a colpa delle, per colpa dell'amianto. 7 dicembre la prima della scala, la Confederazione Unitaria di Base manifesta per ricordare i morti sul lavoro, nello specifico i morti per amianto in tutta Italia. Voi siete a sostegno di questa iniziativa perché? Siamo qui in sostegno all'iniziativa CUB eh, perché eh, riteniamo... Eh, doveroso venire qui a rappresentare eh, il diritto dei lavoratori eh, e le la loro lotte nel tentativo di contrastare eh, quanto ancora accade nei luoghi di lavoro e anche nella scala. Eh, c'è il problema della scala, dell'amianto che già ha fatto sette morti, eh, ci sono dei processi in corso ma ancora non c'è stata una volontà politica eh, di rappresentare questi bisogni dei lavoratori dei, dei lavoratori e contrastare quanto sta avvenendo. Noi come fronte popolare eh, siamo qui insieme alla CUB eh, per incarnare un eh, modello di società diverso eh, che ponga eh, al centro i bisogni e i diritti dei lavoratori eh, e sia antitetico eh, alla festa eh, superflua, vacua e borghese eh, ammantata falsamente di cultura che ogni anno eh, vediamo qui alla scala. Siamo dall'altra parte di piazza della Scala, la prima della Scala oggi, lei sta disegnando cosa rappresenta questa opera? Semplicemente da uno schieramento di, di, eh, di energumeni armati quelli che si vedono in giro sempre più spesso e, e niente, siccome la, una delle nostre tematiche importanti è Stop War, Don't Stop People, di fermare la guerra e non fermare la gente e quindi qui eh, rappresentiamo una, una nostra immagine di, di, di quello che è ciò da fermare, insomma quello che, che sarebbe il caso di, di, di vedere altrove. E, quindi niente, la, la, è una performance, si, si ispira come tutti possono capire a Pollock, ma anche a Malevice, e comunque vuole essere un discorso che porta avanti un'arte popolare, che esca un attimo dalle accademie, dai, dai musocchi, tipo quella roba lì, queste cose ingessate, e che consacrano vecchiumi di 150 anni, con tutto il rispetto per il maestro Giuseppe Verdi, eh, ma è questo pubblico incravattato, impelliciato, che non capisce niente di arte, e che fra l'altro affama la gente che a noi dà fastidio, noi vorremmo liberarci di queste cose e niente, insomma usare l'arte per tutti e che tutti facessero altro. Cosa serve però per poter produrre un reale cambiamento nella società? Mi servirebbe semplicemente il protagonismo dei lavoratori, che i lavoratori non deleghino più a nessuno, né a livello politico né a livello sindacale, i loro interessi. Questo non vuol dire che poi il sindacato non serva, ma vuol dire che il protagonismo devono avere i lavoratori.